Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch che ho portato oggi in live. Allora, per fare questo glitch dovete essere in una sessione solo in video, anche in una pubblica va benissimo, dovete avere tutte e due la modalità di puntamento manuale e dovete avere un amico e una sola LG Retro per fare il glitch. Allora, a questo punto ragazzi, guardate bene anche nell'altro riquadro mentre voi siete in macchina il vostro amico in macchina insieme a voi andrà su un qualunque altro suo amico e andrà per unirsi e quando sarà nella schermata che gli dirà se si vuole unire all'altra sessione noi entreremo dentro lo santos custom dentro l'officina insomma per capirci ragazzi. allora una volta dentro l'officina ci posizioniamo su per uscire e il nostro amico accetterà eh, per unirsi ad un'altra sessione quindi noi andremo a cliccare su esci e il nostro amico rimarrà sulla modalità di puntamento fino a che noi non rientreremo in garage, una volta entrati in garage e scesi dall'auto il nostro amico potrà eh, skippare con cerchio la modalità di puntamento a questo punto come state vedendo il nostro amico rimane in auto e noi premiamo il tasto start eh, andiamo in un'attività dovete andare in un'attività creata da Rockstar ovvero una missione ragazzi selezionate una missione e entrate dentro questa missione a questo punto il nostro amico che cosa farà? verrà ad unirsi a noi ragazzi che siamo nella missione quindi andrà a start online, giocatori cercherà di unirsi a noi accetterà il primo messaggio e quando lui avrà accettato il primo messaggio noi usciremo dalla, eh, dalla missione e lui dovrà skippare il secondo messaggio quando noi saremo già in garage quindi noi dovremo dire a lui di skippare il messaggio quando saremo già in garage che saremo respawnati come avete visto nel video a questo punto, il vostro amico eh, potrà muoversi liberamente, non rimarrà più buggato nell'auto, ma com potrà cominciare ad aiutarvi a fare il glitch. A questo punto, ragazzi, il nostro amico, che cosa dovrà fare? Dovrà tirare triangolo eh, sulla portiera dell'auto e noi andremo a fare lo scambio: andremo a sostituire l'auto con un'altra LGRH normale che abbiamo a fianco. Scusate, mi sono mangiato l'H una volta fatta la sostituzione come avete appena visto si è duplicata con molta calma e tranquillità andate in una gara ragazzi in questo caso dovete andare in una gara perché se no non vi farà spawnare fuori dal garage entrate in una gara che sia creata da voi che sia una gara di roxar una qualunque ragazzi ci entrate dentro e eh, dopodiché eh, il vostro amico potrà già e smettere di premere triangolo una volta che siete dentro, lasciate premete il tasto cerchio. Scusate, ragazzi, ma è quasi luna di notte quindi e premete il tasto cerchio e vi ritroverete fuori quando sarete fuori. Che cosa dovete fare? Comprare una LG normalissima e andarla a sostituire. Nel mio caso, io andrò a sostituirla con quella che era al sesto posto con quella che stava tirando il mio amico quindi ragazzi ricordatevi bene qual è l'auto che sta tirando il vostro amico e quando andrete a vedere la troverete come una LG normale a questo punto il compito del vostro amico è finito il vostro amico rimarrà baggato in garage senza nessun problema quindi voi potete ripetere il glitch tutte le volte che volete è abbastanza facile da fare intanto aspettiamo la, la notifica di consegna della elegy quindi ragazzi la elegy è stata consegnata possiamo entrare in garage tranquillamente e una volta che saremo in garage, vabbè, il nostro amico potrà continuare ad aiutarci a fare il glitch senza bisogno di ripetere il bug iniziale. E noi l'unica cosa che dobbiamo fare, ragazzi, è cambiare la targa alla LG che abbiamo duplicato. Io adesso vi faccio vedere: il gioco la riconosce ancora come una LG normale, però in realtà è una LG retro custom. Quindi dobbiamo entrare nel, nell'officina cambiare la targa e avremo il nostro clone per ripetere il glitch basterà che il nostro amico eh, tirerà nuovamente nella portiera, noi faremo lo scambio che avete eh, visto ad inizio video e avremo un altro clone, dobbiamo ripetere solo noi il procedimento il nostro amico non dovrà più ripetere il procedimento per buggarsi, è abbastanza semplice questo glitch, se il video vi è piaciuto lasciate un like ragazzi iscrivetevi al canale condividetelo con i vostri amici spero che vi sia stato utile approfittate di questo glitch perché come sapete ultimamente i glitch stanno durando pochissimo e quindi vanno sfruttati appieno mi raccomando non vendete molte auto perché potrete incorrere nel rischio del blocco giornaliero quindi fate bene attenzione a non vendere troppe auto al giorno detto questo ragazzi vi lascio un saluto Ciao a tutti e al prossimo video.